Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di lui anzi a dirla tutta parliamo di loro eh, queste nuove eliche eh, della ice Creek, questo marchio americano che produce eliche eh, per i droni dji eh, ha prodotto ultimamente anche la versione per il dji fpv eh, io le ho acquistate su amazon non me le hanno inviate però ero curioso di provarle costano circa 22 euro ci sono mi sembra in quattro colorazioni eh, e ci dovrebbero dare delle caratteristiche diverse rispetto alle originali vengono date con meliche per un miglioramento nel freestyle eh, cosa che io non faccio con lui assolutamente no io lui eh, lo utilizzo per fare long range per fare cruising lo porto in location eh, in montagna cioè dove veramente eh, secondo me dal meglio di sé non è secondo me per la mia opinione per il mio utilizzo un drone freestyle quando voglio fare del freestyle eh, anche se io non sono un super fanatico del freestyle uso i miei droni fpv classici dove mi diverto eh, dove ho meno eh, paturni nel caso dovesse andare a schiantarlo eh, e comunque hanno caratteristiche secondo me più adatte a quell'utilizzo mentre lui secondo me la morte sua è l'utilizzo nel long range nel cruising perché ci dà comunque in quelle situazioni tanta sicurezza che eh, magari con i droni fpv classici potremmo andare a perdere in certe situazioni appunto un discorso di sicurezza però sono stato comunque tentato di provare quest'elica vedere se anche nel mio utilizzo eh, appunto cruising long range eh, mi dà Danno dei vantaggi queste eliche ci vengono date per un aumento della velocità dell'11 in orizzontale del 13 in verticale eh, dovrebbero dare un miglioramento nel consumo della batteria del 2 dovrebbe esserci un miglioramento per quanto riguarda il suono quindi il tipo di rumore fatto dal drone dovrebbe esserci un miglioramento o meglio un cambio di rumore da quel punto di vista e dovrebbe essere un drone più reattivo più performante anche appunto dato dal fatto che nascono per il freestyle però eh, ripeto, io sono curioso di provare lo stesso per quello che io utilizzo questo tipo di drone. E infatti oggi mi trovo in questa location perché è il primo test, non le ho provate, quindi le proverò live con voi. Quindi mentre lo utilizzerò cercherò di parlarvi e di darvi le mie sensazioni. E per chi è iscritto al canale e mi conosce sa che io questo drone lo utilizzo tanto appunto per fare questi long range. Quindi eh, ci ho fatto tanti minuti di volo in situazioni abbastanza critiche per quanto riguarda appunto eh, le situazioni magari meteo, di vento, eh, di clima però si è sempre comportato secondo me benissimo e una cosa che volevo farvi notare ovviamente è la differenza estetica eh, per quanto riguarda appunto il disegno delle eliche cioè guardate la differenza queste sono le eliche della ice Cream e queste sono le eliche della dji originale del drone fpv guardate che differenza c'è eh, dal punto di vista del disegno cioè completamente diverse, soprattutto poi sulla parte finale abbiamo una differenza davvero importante eh, anche qua in centro ovviamente ci si nota una differenza quindi eh, a livello propriamente costruttivo per quanto riguarda il design sono veramente completamente completamente diverse e questo appunto eh, mi rende tanto curioso nel provare speriamo che ci diano veramente un qualcosa in più e non un qualcosa in meno è una cosa che volevo dire che loro si installano come si installano le originali quindi non bisogna metterci nessun adattatore si vanno a fissare come si fissano le eliche originali hanno anche loro due eliche con il segno bianco che vanno messe dove abbiamo il segno rosso eh, sui Motori, quindi abbiamo questa differenziazione fra le quattro eliche appunto per andare a mettere nell'ordine giusto e una cosa che ci tenevo a precisare che non vi ho detto ragazzi che però per ottenere questi vantaggi eh, per quanto riguarda appunto eh, questo incremento di prestazioni con queste eliche si parla dell'utilizzo in acro quindi modalità manual per quanto riguarda questo DJI FPV con tutto sbloccato quindi più manual che si può detto tutto questo adesso però è arrivato il momento di provare quindi adesso preparo tutto iniziamo questo test con le dji fpv e queste nuove eliche della air Andiamo. Perfetto ragazzi, il DJI FPV è lì, pronto al decollo, eh, il mio controller con i miei stick personalizzati è pronto perché io con quelli originali sin dall'inizio non ci sono mai riuscito perché troppo stretti per usare i pollici non mi trovo bene quindi mi ero stampato i miei sin dall'inizio, adesso lo andiamo a mettere in modalità manual quindi lui adesso ha tutte le impostazioni manuali e direi che finalmente possiamo provare queste airscribe Armiamo i motori Perfetto. 3, 2, 1. via, Ok. Ragazzi, a primo impatto tanta roba, eh. Tanta roba. Con le eliche originali eh, nel ritorno video vedo più vibrazioni che poi ovviamente vanno a togliersi eh, per quanto riguarda il video sulla micro SD perché... Eh, c'è la stabilizzazione che ovviamente non abbiamo direttamente nel visore ma devo dire che eh, l'immagine è molto più stabilizzata rispetto alle eliche originali quindi secondo me c'è eh, un minore numero di vibrazioni eh, o meglio, praticamente sono molto molto più lievi. tanta roba ragazzi, tanta roba, non pensavo eh, adesso lo proviamo un attimo eh, a livello di prestazione perché come abbiamo detto c'è un aumento di prestazioni del 13% in verticale dell'11% in orizzontale via tutto gas wow come si schia <ride> wow pazzesco Uh, ovviamente, come ho detto io, ragazzi, io non lo uso per freestyle, eh, quindi non inizio certo oggi a usare questo gioco per freestyle perché non ne vale la pena rischiarlo, eh, soprattutto perché non sono secondo me le sue caratteristiche principali, non è il suo punto di forza. Proviamo a girare intorno a questo albero, fare una sorta di point of interest, bello, mi è piaciuto. Vai, cerchiamo un albero più stretto, così possiamo simulare. Eh, che sia la croce alla cima di una montagna che sono le cose che faccio io normalmente con questo drone, quindi vediamo puntiamo questo albero questo albero è la croce, ragazzi, vedete che è una croce? sì, è una croce assolutamente quindi ci giriamo intorno come se fosse una croce guardate, wow, bello bello, gira bene, gira bene gira benissimo tanta roba, tanta roba, via adesso verso di me, a tutto gas sentite come fischia? madonna <ride> Da paura, da paura, fischia da paura eh, Belle ragazzi, belle davvero E come vi ho detto, io le ho acquistate Non me le hanno mandate, quindi non dite il mio nome Tanto te le hanno mandate no. 22 euro, comprate su Amazon Vi lascio il link in descrizione Se volete acquistarle anche voi eh, Contribuite a sostenere il mio canale Quindi eh, La cosa sicuramente interessante Delle eliche eh, della ice IceCream che eh, non sono cinesi, eh, sono americani, quindi sono made in USA, made in USA, e eh, eh, sicuramente è una cosa rara, molto rara, piante, piante, qua ancora la piante, giriamo intorno a questa pianta, sì, e sbucchiamo dietro di me, via, proviamo ad andare fino ai cavalli, sono proprio dalla parte opposta per quanto riguarda eh, la direzione dei cavalli rispetto a dove sono orientato io, ritorniamo, quindi abbiamo visto i cavalli, Ritorniamo, volo radente qua in mezzo alle piante, wow! Vedete che in cruising il rumore è anche più piacevole, adesso ero in cruising quindi non stavo spingendo, ero in modalità gas fisso, sentitelo in gas fisso, adesso vengo qua, provo a girare un po' intorno a me così sentiamo bene anche il rumore che non è che viene dato come un rumore eh, più basso viene dato come un rumore diverso rispetto all'originale e comunque il design di questa elica è completamente diverso da quelle originali del DJI FPV e adesso ragazzi guardate a tutto gas tutto gas ma a tutto gas è impressionante è impre ogni volta che uso questo drone mi spavento eh, per quanto spinge con questa elica in teoria spinge pure l'11% in più quindi. tanta tanta roba dai, bello, bello perché comunque i Dai. sono anche una cosa che lui è in grado di fare, soprattutto quando scendete magari da una scogliera che io lo utilizzo per queste cose, ragazzi. Dai, eh, e long range su per le montagne che sono la morte sua perché avete tutte le sicurezze per quanto riguarda il segnale video, fortissimo, avete anche la possibilità. Eh, di eh, un return to home nel caso perda il segnale sempre sicuro quindi tutte quelle cose che nei long range con i droni fpv classici sono sempre un po eh, a rischio eh, con lui tanta tanta roba adesso lo metto in modalità manuale così lo facciamo riatterrare e questa è un'altra roba bella di questo drone che quando dobbiamo atterrare lo mettiamo in modalità manuale possiamo atterrare dove vogliamo in totale sicurezza quindi adesso lo faccio tornare guardandolo a vista ovviamente lui adesso eh, si pilota come un drone classico quindi eh, lo possiamo far decollare in situazioni molto particolari dove magari con un drone fpv classico non possiamo perché siamo magari in mezzo a un bosco o abbiamo poco spiraglio d'uscita quindi decolliamo magari in maniera classica poi lo mettiamo in modalità eh, manual acro e via quindi abbiamo evitato magari situazioni spiacevoli sia nel decollare che nel ritornare poi ovviamente in base a dove stiamo volando queste comunque sono tutte quelle piccole cose che secondo me fanno di questo drone un drone incredibile adesso arrivo eh? me lo porto qua no torna qua adesso arrivo me lo porto qua così lo faccio atterrare perfetto eccolo qua arriva vieni qua col sedere verso di me perché sono i sensori anticollisione che ha frontali quando in modalità normal quindi in modalità principiante sono attivi quindi dobbiamo far ritornare col sedere però ragazzi vedete che lo faccio atterrare così non devo avere un'area di atterraggio che magari potrebbe essere critica in certe situazioni perché magari decolliamo che ne so eh, sulla riva di un fiume sulla riva di un lago eh, quindi non abbiamo spazi necessari per poter eh, fare un atterraggio in sicurezza con lui ragazzi atterriamo in sicurezza perché lo rimettiamo in normal però poi voliamo in manual perché quello è la morte sua ovviamente eh, però Ragazzi, tanta roba, ma questo è tutto un altro discorso riguardante questo drone eh, DJI FPV. Allora, le mie opinioni, le mie considerazioni eh, sono che tanta roba, nel senso, se avete un DJI FPV, eh, provatele assolutamente. Poi magari voi ci trovate dei difetti che io non ho trovato, ma per come utilizzo io il drone, eh, sebbene nascano per avere un miglioramento nel freestyle, eh, io ho trovato un netto miglioramento anche per quanto riguarda un volo long range un volo cruising eh, devo dire tanta tanta roba mi sembra guardando il visore nettamente migliorato anche eh, nelle vibrazioni create nella videocamera che nel visore ovviamente non avete le immagini stabilizzate mentre saranno stabilizzate ovviamente quelle nella micro sd eh, e appunto queste vibrazioni che normalmente si vedono eh, direttamente nel display degli occhiali eh, mi sembrano nettamente diminuite cioè veramente sono delle micro vibrazioni adesso mentre prima erano vibrazioni un po più più importanti ovviamente non da dar fastidio mentre si vola però questo va sicuramente a significare una migliore ottimizzazione eh, del volo eh, e della gestione dei motori eh, della potenza dei motori con queste eliche davvero eh, pazzesche eh, sicuramente costano di più delle classiche eliche che siamo abituati ad acquistare noi per i droni fpv classici perché eh, come sapete le eliche per i droni fpv cosa le pagate 5 euro 4 eliche più o meno le cifre sono quelle magari anche 3 euro 4 eliche o 7 euro 4 eli, che comunque non si va mai oltre 10 euro qua ragazzi costano 22 euro queste eh? Eh, però c'è da dire che non sono made in cina ma sono made in usa quindi eh, sicuramente eh, è già questa una cosa molto molto molto rara eh? Eh, quindi ragazzi io vi consiglio di provare se avete un dj FPV assolutamente a livello di accelerazione pura mi sembra che ci sia un incremento non da poco e anche nel piccolo Dave che ho fatto qua dietro ragazzi eh, sebbene era una cosa piccola mh, il drone eh, scendeva molto molto più preciso e anche in quella situazione le vibrazioni nella fotocamera appunto scendendo così mi sembrano davvero eh, inesistenti cioè mi sembra che dal punto di vista delle vibrazioni si è migliorato in maniera incredibile questo ovviamente era solo un test perché eh, poi le proverò nelle situazioni in cui uso normalmente lui ma era meglio prima provare in una situazione come questa quindi molto eh, tranquilla perché comunque quando vado nelle mie location adatte a lui eh, preferisco andarci con tanta sicurezza psicologica quindi non potevo provarle direttamente lì ma ovviamente presto arriverà un video dove le proveremo in quelle situazioni cinematografiche eh, che mi piacciono tanto a me e che piacciono tanto anche a lui eh, anche se io con lui ho dei rate più morbidi eh, rispetto a chi lo usa eh, per freestyle ma ragazzi mi hanno impressionato tantissimo. Già lui fa paura quando dai tutto gas in acro perché ha una potenza allucinante. Poi fischia, avete sentito se fischia, cioè fischia in una maniera paurosa. Eh, e poi con questo probabilmente incremento dell'11% in orizzontale e 13% in verticale, mh, se veramente è così, tanta roba comunque spinge che. È una meraviglia quindi ragazzi vi lascio il link in descrizione di amazon per queste eliche del DJI fpv come vi ho detto sono disponibili se non sbaglio in quattro colori e il mio consiglio ragazzi se avete un DJI fpv acquistatele assolutamente eh, perché comunque un miglioramento o un cambiamento cioè poi valutate voi che percentuale di cambiamento avete su questo DJI fpv utilizzando queste a quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato la recensione la mia prova live di queste ai per